Mark Twain, per lì Philip Roth, cancelliamoli tutti, cancelliamo Roth, intollerabilmente misogino e quanto era razzista Flannery O'Connor. Sono Costanza Rizzacasa d'Orsogna, il mio nuovo libro, Scorrettissimi, in libreria dal 17 giugno per editori La Terza, ci porta al cuore del dibattito che infuria nella società americana, tra il modello educativo e parentale del safetism e una polarizzazione estrema di politica e pensiero. Che cosa sta accadendo e come siamo arrivati qui? Dobbiamo giudicare i capolavori della letteratura del passato alla luce delle sensibilità odierne, dovremmo forse smettere di leggere Faulkner per non essere riusciti a fare i conti con il razzismo sistemico se cento anni dopo ancora l'America non riesce a farli? Scorrettissimi ci racconta il terremoto culturale, ne ricostruisce la genesi e le ragioni all'interno del contesto storico e politico in cui è nato. Spero lo leggerete.